Jadi semuanya suka sotonya. Eh uh, vlog kita kali ini simpel aja, enggak usah lama-lama. Saya bikin sotonya karena juga simpel. Aurora udah makan tapi sedikit. Sawas, hadirin sekalian, selamat datang kembali di channel Jelajah Italia. Makasih udah sama saya Brochan dan kali ini saya sendirian. Nah, ma c'è un bambino che si muova, baik muova, si muova, si muova, si muova, si muova, dan muova, si keluarga, -keluarga si muova, Dan muova, si muova, si muova, si yang request muova, bang muova, si muova, dong, soto dong, soto, soto soto si muova, si muova, si muova, si muova, si muova, si muova,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 ada telur, emping, bihun, kol dan ada ayam ya. Ayam. Ah. Ya. Halal ya, Halamnya ayamnya ayam ya. Oke, saya saya pakai yang yang dada jadi supaya biar cepat aja. Ya udah itu mau tahu gimana cara buatnya? Pasti kalian semua sudah tahu, langsung aja. Oke, teman-teman, nah sekarang saya masukkan bumbu tadi yang sudah saya luluskan ya. jadi satu semua. Nah, padahal saya enggak punya kunyit yang segar, jadi saya pakai yang apa? yang udah powder. Dah, cup. Ini bumbunya seadanya aja ya teman-teman, soalnya di itali susah sekali nyari bahan-bahan yang komplit kalau mau di ngirim ke sini, tidak apa-apa, silahkan kami terima ya <laughs> oke, tuan jeruk tuan salam Kita cek dulu. Oh, udah mendidih. Sekarang kita angkat ayamnya. Biar kita goreng sebentar nanti. Nah, sekarang kita masukkan bumbunya, oke? Okay. Hai Oke teman-teman sekarang kita masuk uh, apa kita goreng lagi ayamnya tadi yang sudah kita apa bisa ini sudah asai suwiru-suwiru Hai tipis-tipis Hai Oke ini saatnya kita meletakkan di piring No, non è una che può ok mm -hmm. mm. non tanto che mm. <ride> ah. andiamo Aku tuh teres. Itu tuh enak. Cukup enak. Kita sengaja enggak pakai nasi. Soalnya nanti orang sini enggak suka. Oke. Okay. Sendok masak dulu. Ya, masak dulu. Yeah, sì, è Che primo? Moreno, Moreno, mm. Wow. Questo... da mettere dentro. Eh, sotto aya. Sotto ayam. Sotto aya. Sotto aya. Mm. Saluta. Ciao. Ciao. Ciao. Sotto ayam. Ciao guys. This evening we are eating sotto ayam. Sotto ayam. Mm. Sotto ayan. Tecla piace tantissimo, vero Tecla? This is my favorite soup. Anche Sofia pia. che for. Mm. Tanto. Tanto. <laughs> Mm. Mm. Mm. Oh no. Mmm. Come si fa con le sesame così? Calando. Sarì per Charlie. Tu olio con la forchetta, sennò no, come fai a prendere? Mm, e con la forchetta c'è. Un pin. già mangiati quasi tutti mm. io. mi devo ciucciare il casco della mamma no no basta non posso perché sono pettini guarda i tuoi due voltini solo lui mm -hmm. ma sono morbidi posso mangiare nulla no. non non se, non, se non mangi questo non credo che sia molto meno morbidi di questo se non mangi questo non, non so se se puoi mangiare i voltini Ancora meno. Perché? Quando guarda il pane ti si Eh sì. Adesso ti sei condannata come l'altra volta, Non è niente. Ma perché mh. scusami adesso? Ma se io l'ho portato 2-4 so. anni sotto e sopra, domani. sempre mangiata come un mostro. Eh, Vabbè, la prima volta mi ha detto di no, cosa? Una cosa, te ne frega. Ovviamente non posso pure. Mm. Ma se non soffri. Eh, Soffro tanto. Vabbè, no. comunque. Mm. Senti di cane? Eh. Dimmi. Oh, oh, oh. Maria. Non mi posso essere come sale, l'uovo, tutto. No, perché no, dopo ti metto via cosa ah, vuoi. L'uovo, ah, ah, dai l'uovo padre. No, uovo, papà. no, no Prendi anche deve. un pezzettino. No, C'è cioè un pettino in palo come vuoi. Ma così l'uovo prendi così. sale per favore. Che buono questi. E la e... <ride> <pensare per> quella <ride> no, vento. il sale? Già varrà già Un piattino varrà e gli prendi i bottini che sono le primi pommi diretti di Bobby di mamma Marco? Mm. Mm. Della no no scatola no No, sono al dietro, ma è meglio questo. Ah, no, no, no non l'ho visto. Ma io mm. ho detto che ho tolto tutto dal da preso brutto. Il badino, il badino. No, è più bello, perché con il disordine è di lì. Mm. T'ha morti, come si fa? Maria, mm. ma dai. Ah, ma che fastidio. Ma con cosa sono? Ma mm. vuoi che non sono tanto le, le verdure? Sì. Ma mm. le Me dai mezzo. No, non mi sapevo più. Dili che sì. ti piace o no. Cosa? sotto? si sì, madonna tantissimo Alessia, ti piace? mi sì, in in piace? piace? mi piace? inglese, basta. mi piace? mi no. no, piace? Ti piace? mi piace? mi piace? mi piace? mi piace? mi piace? mi ancora? Oh. Salsa già mi Non gli piace? buona fortuna. Allora. <ride> Alessia. Allora, sì. che ne dici del sotto? Questo ah. buono, molto buono. Ok. Sì, gustoso. Buono, mi piace. Senti, nel senso, gusto particolare? Eh sì, il gusto delle di alcune spezie, delle alcune erbe che lo rendono più saporito, più. Buono, gradevole, Ok, sì. perfetto. Eh, ma pesante o...? No, no. leggero. Quindi ci leggero. sta per il gusto italiano? Alla sera, per il gusto italiano, soprattutto alla sera, ci sta proprio bene. Beh, si, si mangia volentieri. Ok, grazie. Prego, ciao. Sofia, allora, che ne dici del sotto? Buono, mi piace tanto come l'altro piatto dell'altra volta. Ok. Gustoso, non è piccante, okay. quindi mi piace. E niente, salutare salutare sì. pesante o no? no leggerissimo no, leggerissimo. è un altro nel senso un altro piatto no basta così? no basta così per grazie. me ho lo stomaco piccolo Ok. quindi ci sta anche per i gusti italiani? sì sì sì devo dire di sì perché è un giusto connubio tra spaghetti brodo verdure quindi Cari. direi di sì ok ottimo grazie aurora non parla No, ok e almeno saluta aurora mania così ciao così. Ciao grazie! Grazie, ciao! Il salto è buonissimo, cioè, secondo me, è molto buono. Okay. E soprattutto è un piatto dove puoi trovare gusto e salute dentro. Perché ci sono un sacco di spezie originarie dall'Indonesia e anche le nostre messe insieme, ma non sono spezie troppo forti. Senti proprio un gusto salutare. Ok, E ottimo. quindi io lo consiglio a tutti quanti. Ok, perfetto, grazie, sì. Tecla. Ciao, ragazzi. Jadi semuanya suka sotonya. Eh uh, vlog kita kali ini simpel aja, enggak usah lama-lama. Saya bikin sotonya karena juga simpel. Aurora udah makan tapi sedikit. Lagi sakit gigi. Eh uh, Sofia suka. Alexis suka menurut saya. Bekla juga suka, Moreno enggak suka. Jadi semuanya suka. Eh uh, yang belum komen, komen, share, like, subscribe subscribe Aurora Mania. Kita Aurora Mania. Oke, okay, sampai ketemu di next vlog. Si salutnya mututi. Ciao. Ciao.